Bentornati amici di Le Cosimo, oggi siamo con il dottor Alberto La Monica, direttore del Festival del Cinema Europeo, la Kermes cinematografica salentina che anima Lecce, ormai da vent'anni si riconferma garanzia di qualità e di interesse. Dottor Lamonica, inizierei proprio da questo, come nasce e cos'è diventato oggi il, il Festival del Cinema Europeo? Nasce da una mia idea, visto che si era l'anno 2000 e... Ehm non esisteva in Puglia un festival di cinema ed era un momento in cui si parlava eh, in modo particolare di, di Europa e quindi nasce proprio da questo, dall'esigenza di, di promuovere il, il cinema europeo ed è una scelta che si è rivelata vincente. E penso a una recensione bellissima, un articolo che ha scritto Luciana Castellina quest'anno sul un, un, un manifesto, una pagina intera, proprio per, e ne ha parlato comunque anche il Presidente della Repubblica Mattarella, cioè di quanto oggi come oggi in questa Europa sia importante parlare di Europa e di eh, dare spazio a quello che è la cultura europea, quindi noi chiaramente lo facciamo con il cinema e questa è stata una, eh, una caratterizzazione molto importante, infatti che ci ha dato grandi soddisfazioni. Okay. Se dovesse pensare a un film o a un regista che l'hanno fatto innamorare della settima arte, a chi o a quale film penserebbe? Beh, non è un regista europeo, paradossalmente, però sicuramente lo dico sempre, si chiama Akira Kurosawa, insomma uno dei più grandi maestri del cinema mondiale, lui è giapponese, però un film che io ho visto da bambino e che mi ha appassionato tantissimo, si chiama Der Susa. Durante la sua attività come direttore del festival ha incontrato diverse personalità del mondo del cinema. Quale incontro le è rimasto più vivo? Beh, ce ne sono diversi, ovviamente. Io ho avuto la fortuna di al di là di tutti gli ospiti che ho incontrato e ospitato a Lecce, abbiamo ospitato a Lecce in occasione del festival, però durante appunto il festival, in questi anni abbiamo anche prodotto delle monografie, dei libri e forse e grazie a questo sono riuscito ad avvicinare ancora di più alcuni di questi personaggi e quindi avere un rapporto più, più intimo no? e quindi ricordo cioè non dimenticherò mai sicuramente l'esperienza vissuta con Giancarlo Giannini assolutamente bellissima è stata anche l'esperienza con Lucia Bosè comunque per venire anche ai anni più recenti, eh, quello che è sempre stato per me anche un, un idolo e quindi è stato Carlo Verdone, eh, anche lui mi ha dato tantissimo e sicuramente eh, la, la, la sua conoscenza insomma, poi nel corso degli anni è chiaramente ancora oggi, quindi è diventata una, un'amicizia, ma anche persone di, di, di grande spessore, Io, come per esempio penso a Susso Cecchi, d'amico che è una delle più grandi sceneggiatrici del cinema italiano e che ho avuto la fortuna di, di piacere di incontrare, di conoscere personalmente poi di ospitarla a Lecce, è stata anche presidente della, della giuria. Sicuramente me ne dimentico, ecco, forse una, tra i vari attori, varie attrici, una persona con cui si è creata anche un film in particolare è stata Valeria Volino. Penso che l'operazione delle monografie è stata particolarmente importante. Il mondo del cinema e il mondo della fantasia, se potesse incontrare qualcuno un attore, un regista anche del passato del cinema chi vorrebbe incontrare e cosa chiederebbe? Beh, del passato vorrei incontrare Insomma, dei grandi maestri, ne abbiamo persi tanti, no? Bertolucci se ne è andato l'anno scorso, insomma, pensate ai grandi maestri, a Fellini, a Monicelli, eh, a Lizzani, a Pontecorvo, quindi insomma, questi sono sicuramente i grandi maestri del cinema italiano che purtroppo sono venuti a mancare e hanno lasciato un, un, vuoto, un vuoto enorme. Per cui... Sarebbe bello poter chiedere di fare almeno un altro film prima di andare. Eh, ecco, come è cambiato il cinema italiano? Oggi molti credono che il cinema italiano possa produrre solo commedie uguali a se stesse o pellicole di poco interesse. Qual è la sua posizione riguardo questo punto? Beh, sicuramente il mercato detta un po' le regole, e quindi la produzione cinematografica si è spostata verso il genere, che è il genere che trova spazio nel mercato e quindi il genere della commedia. Però anche all'interno di questo genere si trovano produzioni. Diciamo, molto molto diverse tra di loro, cioè quelli, quelle veramente prettamente commerciali eh, in cui infatti si vede spesso, magari eh, si, vede, si può notare che ci sono sempre gli stessi attori, c'è una cerchia di 5, 6, diciamo 10 attori della commedia italiana che si ritrova nel corso dell'anno in tantissime produzioni che spesso si assomigliano di loro, comunque sono sicuramente film proprio commerciali fatti per il pubblico, fatti per il box office. Poi c'è una commedia comunque diversa. Eh, che anche, anche quella fa botteghino, eh, però è già un, già un taglio diverso. Voglio ecco, citare sicuramente soprattutto Carlo Verdone. Certamente è cambiato il cinema, c'è ancora un cinema d'autore che però anche qui eh, trova sempre meno spazio no? nella, nella distribuzione, ed è un cambio imposto dal mercato. Nonostante questo attraverso la Commedia Italiana siamo giunti anche a vincere gli Oscar, perché pensando alla vita è bella o anche recentemente con Sorrentino, ecco, quindi c'è della Commedia Italiana di valore. Assolutamente, infatti come dicevo ci sono dei grandi autori che eh, producono commedia che eh, comunque anche import risultati importantissimi eh, al botteghino, quindi di consenso eh, e quindi questo è sicuramente un ottimo, è un ottimo segnale. Allargando invece gli orizzonti, rivolgendosi, rivolgendosi al cinema mondiale, da qualche anno a questa parte sono i grandi blockbuster, a dominare il box office in particolare, penso a Star Wars o agli Avengers. Ecco, mh, il, i film da festival trovano spazio all'interno della distribuzione e perché secondo lei sono proprio questi film, dai grandi, anche dalle grandi produzioni, eh, quindi blockbuster a fare più presa sul pubblico? quelle perché vanno proprio incontro a quello che è il gusto della massa e quindi sono produzioni fatte proprio pensate a tavolino per questo e poi sì, sicuramente c'è un, una forma di cinema che, trova, che, che riesce a trovare eh, un, un po' più spazio dicevo, i blockbuster sono operazioni sono tendenzialmente grandi produzioni americane, e tra l'altro adesso sta prendendo anche molto piede parlando di genere e comunque c'è tanta animazione che viene, che viene prodotta no? e anche se si va a vedere quelli che sono i film che maggiormente incassano, ci sono molti molti film di, di animazione, quindi quello è un genere ed è un settore che è chiaramente ha preso piede e ha maggior ragione quando le mail e i produttori si sono accorti dei risultati hanno... Continuato. Anche perché l'animazione non è più rivolta solo ai bambini adesso, c'è cioè un certo tipo di animazione rivolta al largo pubblico a più facile età. Esatto, quindi hanno continuato ad investire in questo genere appunto producendone anche per un pubblico ancora più eterogeneo. Sì. E invece per quanto riguarda il conflitto tra sala e piattaforma streaming? Qual è la sua posizione? È vero che lo streaming sta danneggiando il cinema? Sicuramente l'ha danneggiato da, in maniera forse irreparabile, però speriamo di no. Questo è oggettivo, insomma, lo, lo vediamo tutti: dai gio, sicuramente sono i più giovani che hanno questa facilità, questa propensione. A consumare diciamo, il prodotto eh, in questo modo e quindi è oggettivo che è così, tant'è vero che adesso oh, c'è un grande investimento da parte delle distribuzioni nel cercare di cambiare le abitudini, quindi con una uh, differente um, calendarizzazione del prodotto cinematografico, quindi si va a, a, a programmare anche d'estate, in, in una stagione Diciamo in cui tendenzialmente si incassa di meno, eh, dei prodotti importanti, delle grandi produzioni, proprio per cercare di cambiare un pochettino eh, le abitudini della, della gente. Nonostante questo l'esperienza in sala resta comunque prioritaria rispetto alla visione di un film? Beh, nonostante questo sicuramente la fruizione del film in una sala cinematografica è completamente diversa rispetto a vederla eh, settimana, seppur uno schermo abbastanza grande, comunque a casa o... è una dimensione diversa, tra l'altro eh, sicuramente più, più alta eh, e c'è anche forse una forma di partecipazione, di immersione maggiore, eh, un conto è entrare in una sala per andarsi a vedere appositamente un film, un conto è eh, così, farlo in maniera... Sempre vedessi lo stesso film però in un modo più, come può essere sul divano di casa o magari una vicenda ancora che può essere più distratta no? sì. e quindi meno partecipata, meno approfondita. Il festival che lei dirige dimostra uno spiccato interesse nei confronti dei giovani, ad esempio penso alla sezione cortometraggi dei giovani registi pugliesi. Bene, quale sarebbe il suo consiglio rivolto ai giovani registi e anche ai cinefili, insomma, che vorrebbero fare del cinema un lavoro, una professione? Beh, sicuramente innanzitutto la prima cosa è quella di studiare sempre, di studiare tanto, di confrontarsi, di viaggiare, di andare a vedere dei festival. Eh, cioè, lo studio quello è una cosa abbastanza implicita, se vogliamo e viaggiare penso che sia una cosa molto importante viaggiare vuol dire scoprire eh... ma può essere anche un... non per forza andare fuori la propria città ecco, cioè, andare al cinema frequentare sì. i festival, frequentare iniziative culturali eh, sono cose che, che accrescono, allargano lo sguardo, la conoscenza sì. e ad oggi una professione nel cinema è stabile cioè porta un, cioè questa precarietà, insomma molti magari non scelgono quel tipo di percorso perché potrebbe portare a della precarietà ecco. eh, sicuramente la precarietà c'è però ci sono delle, dei mestieri cinematografici che non tramontano mai eh, oggi come oggi per quanto ci sia stato pure l'avvento del digitale, magari eh, la pellicola è sparita ma se si fa un film comunque ci vuole, ci vuole il costumista ci vuole l'aiuto un fotografo, ci vuole il macchinista ci vuole... Ci voglio, cioè comunque tutte quelle, quelle categorie tutti quei, quei mestieri del cinema sono ancora necessari per fortuna e, sicuramente io consiglio di provare, per chi ha la fortuna, anche perché quelle cioè determinate scuole non sono accessibili per tutti o magari hanno un numero limitato, eh, quindi non per tutti è facile poter andare alla scuola nazionale di cinema, eh, però ce ne sono tante anche altre sedi decentrate e non solo quella di Roma, no? che si sono date anche delle specializzazioni, quindi magari, eh, e, e adesso sappiamo anche che se ne sta aprendo una qui nel Salento, anche se vogliamo avrà una specializzazione molto molto alta che riguarda proprio la res, il restauro no? eh, però per esempio a Milano c'è la sede del centro sperimentale che è specializzata nella, nelle, nella produzione televisiva e quindi delle fiction, degli spot, cioè, è, è, quindi così come c'è quella che della produzione documentaristica a Palermo o quella del, dell'animazione a Torino eh, e poi oltre a queste sedi distaccate della scuola nazionale di cinema ci sono tante comunque altre scuole eh, riconosciute eh, di grande rilievo, di grande spessore. Ok, quindi per chiudere il suo consiglio è viaggio e studio. Studio giovani. prima e viaggio studio. dopo. Okay. Sicuramente. Grazie mille. Eh.